Interventi rapidi. Grazie Presidente. Grazie Presidente. anche io sono molto molto perplessa, eh, perché questa delibera, come eh, ben ha rappresentato il collega Fastina, è una delibera di indirizzo è una delibera di indirizzo che non va a cozzare con altre delibere che già esistono e si può tranquillamente modificare anche il regolamento EPA app applicando, eh, dando eh, il voto favorevole a questa delibera. Il Movimento 5 Stelle era quello che metteva la persona al centro, era quello del nessuno deve rimanere indietro, secondo me nessuno deve rimanere indietro, né questi ragazzi che hanno delle difficoltà questi ragazzi che sono speciali diciamolo che sono speciali e neppure le loro famiglie ma neanche i lavoratori devono rimanere indietro nessuno deve rimanere indietro in questo percorso e siccome il percorso era già iniziato molti mesi fa più di un anno fa e questo percorso non ha portato poi a delle conclusioni ma è mancata forse la volontà io non lo so però io veramente voglio fare un appello ai miei colleghi perché si faccia un'azione un'azione di coraggio, perché facciano qualcosa che è da movimento, perché l'internalizzazione è nelle corde del movimento. Forse qualcuno se l'è scordato, però in realtà è così. E allora se noi riuscissimo a coniugare l'attenzione la, eh, per la persona che ha delle necessità, con l'attenzione per il lavoratore che non deve essere sfruttato forse probabilmente riusciremo a fare un qualche cosa che è ancora nelle corde del movimento. Per questo motivo e per molti altri io questa delibera voterò sì e ringrazio i proponenti e, quante, e tutte le persone che si sono ad ogni livello adoperati perché questa delibera andasse avanti. Grazie Presidente.